Benvenuti ad un nuovo appuntamento di IF News, l'appuntamento informativo sul tema del fisco e del lavoro che ripercorre le principali notizie della settimana che sta per concludersi e butta un'occhiata sulla prossima settimana e sui prossimi avvenimenti. Quest'oggi apriamo con il protagonista assoluto della settimana che è il super bonus e cessione del credito con le soluzioni possibili. Questo è un articolo che riepiloga un po'. Tutta la eh, settimana che è stata molto intensa, ne abbiamo parlato nell'approfondimento pubblicato ieri sul canale YouTube, al centro della discussione ci sono appunto eh, gli interventi del governo della scorsa settimana, di giovedì scorso, che hanno bloccato la cessione e lo sconto in fattura per tutti i cantieri che non sono aperti a partire dal 17 di febbraio scorso ci sono poi stati degli incontri con le associazioni di eh, categoria per trovare delle soluzioni ai cosiddetti crediti incagliati e per trovare anche una eh, normativa di transizione che possa permettere un passaggio graduale all'interno dell'articolo sono quindi riassunti i principali temi del dibattito dal tavolo di confronto del 22 febbraio è emersa appunto la volontà di cercare dei provvedimenti che possano favorire anche gli interventi sulle abitazioni dell'edilizia popolare e i casi di sisma bonus. Un altro articolo sul superbonus bonus la firma Rosi D'Elia è quello che si intitola un filo che lega tre governi dal decreto rilancio alle ultime notizie il super bonus appunto lega questi tre governi ed è diventato molto più di un'agevolazione fiscale e nell'articolo c'è una breve storia della maxi detrazione dall'introduzione con il decreto rilancio nel 2020 alle ultime notizie sulla cessione del credito l'articolo è ovviamente in descrizione del video e appunto fa uno spaccato su tutta l'eu dell'agevolazione in questione ovviamente le pagine future sono ancora da scrivere passiamo ad un altro argomento che ha caratterizzato la settimana la tregua fiscale 2023 da migliorare dagli avvisi bonari agli omessi pagamenti con le proposte del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'articolo di rosi delia il consiglio nazionale ha trasmesso al vice ministro all'economia e alle finanze Maurizio Leo alcune proposte per migliorare la tregua fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023 dagli avvisi bonari agli omessi pagamenti sono diverse le modifiche da apportare alla normativa per il consiglio i dettagli sono nel documento del 22 di febbraio riassunti all'interno dell'articolo sono diverse le vie agevolate formulate nell'ultima manovra dalla definizione agevolata degli avvisi bonari alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento alla definizione agevolata delle controversie tributarie poi la conciliazione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflattivi su eh, questi ci sono appunto proposte dei commercialisti che eh, sono riassunte nell'articolo. Un'altra notizia di eh, questa settimana. In realtà già attesa è la definitiva approvazione della legge di conversione del decreto 1000 proroghe 2023 dallo smart working al super bonus. Le principali novità, il testo è stato approvato così come era stato approvato precedentemente al Senato, anche dalla Camera. Sono diverse le novità previste in tema di fisco e lavoro, dalla cessione dei crediti per il super bonus e agli altri bonus edilizi alla proroga dello smart working per eh, fragili. All'interno di questo articolo c'è il provvedimento che fa passare dal 16 marzo al 31 marzo la scadenza per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa ai crediti appunto dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2022. Come abbiamo anticipato il super bonus è un tema di cui si è parlato molto questa settimana e molto se ne parlerà anche nelle prossime se non nei prossimi mesi un altro tema che caratterizzerà la prossima settimana è il pagamento delle pensioni di marzo 2023 con gli importi dall'Inps in aumento con la rivalutazione. Anche in questo caso l'articolo di Rosi Delia è in arrivo il pagamento delle pensioni di marzo 2023, l'aumento anche per gli importi dell'accredito Inps grazie alla rivalutazione prevista dalla legge di bilancio e ai relativi arretrati le somme arrivano il primo giorno del mese per coloro che si affidano a poste italiane il 3 marzo per coloro che invece le ricevono tramite le banche quindi queste sono due delle scadenze da tenere a mente per ovviamente i contribuenti interessati che eh, cadranno nella prossima settimana in cui si continuerà poi anche a parlare di super bonus e di molto altro ancora per questo appuntamento è tutto, io vi lascio al prossimo appuntamento che sarà venerdì prossimo sempre alle 13.30. Arrivederci!